Ciao a tutti, sono Milena Andrighetti, una laureata del Politecnico di Torino in Ingegneria Elettronica, con specialità in Sistemi Elettronici. Eh, perché ho scelto Ingegneria? Dunque, fin da piccola sono sempre stata affascinata dalle scienze, per esempio quando ero molto piccola ero appassionata di animali e quindi eh, di biologia. E di zoologia, poi crescendo durante l'adolescenza mi sono avvicinata di più alla tecnologia e quindi poi quando è stato il momento di fare una scelta, per me in realtà ingegneria elettronica è stato un passo piuttosto naturale. In particolare che ho sempre amato di ingegneria è sicuramente l'aspetto creativo, quindi tutte le volte che bisognava prendere un pezzo di carta bianco e cominciare a progettare disegnando schemi eh, per me di sicuro è stato sempre l'aspetto più, più bello e, e soddisfacente. Ehm, cosa spero di raggiungere nel mio campo? Beh, eh, essendomi laureata relativamente da poco il mio obiettivo è di sicuro quello di nel futuro Diventare l'ingegnere, il miglior ingegnere elettronico che posso essere, per cui diciamo cominciare e continuare a lavorare per raggiungere questo obiettivo, di sicuro continuando a imparare senza dubbio. Perché avere menti che eh, ragionano in modo differente è sempre importante per analizzare problemi vecchi e nuovi in, sotto diversi punti di vista eh, per trovare delle soluzioni migli ancora migliori. Eh, se avessi l'opportunità di dare un messaggio a una versione più giovane di me stessa sarebbe assolutamente quello di eh, non avere paura di non essere intelligenti abbastanza, perché non è assolutamente vero. Di non aver paura di non essere abbastanza intelligenti, di assolutamente credere nelle proprie capacità e di non dubitare mai di se stessi.